Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Cari amici, dobbiamo proseguire con l'uscita eh, de, degli uomini, degli otto uomini dall'arca dall e quindi dobbiamo cominciare a vedere il capitolo, sempre dal capitolo 8, riguardiamo un attimo il, dal versetto 6 in avanti. Ci sono, ve lo preannuncio subito, delle allusioni fortissime ad altri testi di Bereshit. Eh, non chiedetemi perché, non lo posso sapere. Potrei dare delle ipotesi che lascerebbero francamente il tempo che trovano. Ma sì, vabbè. Io però vi chiedo... Di farvele penetrare nel cuore queste parole perché se siamo a livello già al terzo livello quello dell'interpretazione 70 interpretazioni 70 popoli sono tutte legittime cominciamoci ad abituare a non entrare in conflitto vi spiego questa cosa vi spiego perdonate non è che voglio spiegarvi vi suggerisco una pista di lettura ieri sera su terre della Bibbia, ho fatto l'ultima puntata, sono stato ospite di, di Alessandro e di tutti i ragazzi del <ride> di terre della Bibbia, è un blog che io ho cominciato a usare, mi appoggio perché sono degli eccellenti studiosi, tutti giovani, quindi Baruch Hashem, che ce ne siano sempre di più, è compositi, pluridenominazionali, non è quello il problema, e stavo parlando dell'Apostolo Paolo, parlato dell'Apostolo Paolo credo anche in maniera abbastanza sintetica ma un po' forte, un po con del materiale un po' così, e mi sono dimenticato di dire una cosa che la dico adesso voi, mi dispiace, c'era tanto da dire, i cristiani che leggono tanto l'Apostolo Paolo, che fanno benissimo ovviamente, però si identificano molto con l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo si offendeva quando non lo consideravano apostolo, ed era più apostolo lui degli altri, quando l'hanno considerato un perseguitore della Chiesa, quando lui ha dato la vita per la Chiesa, quindi quando era già Paolo di Tarso, non Saulo, il beato Paolo, Paolo, Paolo il santo, noi lo chiamiamo, no? Come, vabbè, anche lui chiama santi Corinti, che figuratemi, non è una santità morale certamente, però ontologica sì, perché appartenevano a Gesù. Paolo faceva bene ad arrabbiarsi, aveva delle alacotte, delle dottrine che gli venivano da Dio e le diceva e lui si arrabbiava, è rimasto da solo. Ma noi non siamo San Paolo. Quindi quello che, questo peccato originale che noi cristiani abbiamo che ci offendiamo sempre, dobbiamo cominciare a metterlo da parte, perché eh, se non ci danno retta, se hanno delle idee contrarie alle nostre, fanno benissimo fanno benissimo i cristiani, siamo noi che facciamo malissimo se ci arrabbiamo come Paolo, per un semplice dettaglio che né io né voi siamo Paolo, ecco tutto lì, quindi eh, calmiamoci tutti, io non do eh, interpretazione oppure se la do personale, vabbè frutta di 41 anni di studio ma chi, chi, chi se ne importa, io conosco della gente, tra di voi, eh? alcuni di voi li chiamo direttamente, che hanno davvero la sapienza da parte di Dio infusa. Diciamo come fai a dirlo, perché ho tre lauree, <ride> ecco perché ve lo dico, perché conosco la materia e se c'è qualcuno che ha la terza media ed è più acuto di me, io me ne accorgo e dico, vedi, il Signore dà i suoi a chi gli pare, quando gli pare, come gli pare, come vuole, quindi smettiamo di offenderci, se qualcuno la pensa in maniera diversa, hm? Eh? Eh. io non mi offendo <ride> vedete un po' voi e allora io non so perché ci sono questi richiami questi link queste cose però ci sono vai et a ored e inviò chi che cosa questo corvo a iazze iazo e uscì uscire sarebbe non il solito la eh, solita situazione grammaticale che c'è nell'ebraico, nel, nell ma in tutta la Bibbia, e poi dice: Pasciov ad evo eh, e fece rit, e ritornò fino all'asciugamento all delle maim all e tornò fino a quando le acque no erano nell'atto eh, diciamo di, di, di, di, di asciugarsi ecco c'è sempre questo gioco di parole del verbo asciugare con il verbo eh, con, con il concetto della vergogna quindi quindi questo questo corvo andava usciva eh, tornava no Fino a, le acque, fino, al, fino a quando ci sono prosciugate le acque sostanzialmente, tra, possiamo tradurre così le vostre traduzioni e dire che vanno bene. Poi, a un certo punto, Noach, che è il soggetto sottinteso, così vi ho detto l'altra volta, Vaislach et Ayonah, e inviò, stesso verbo di prima, Veslach, quello, quello era ancora, adesso Veslach è Tayonà, Meito Lirot Akalu Amai Maal ne Adama, che sarebbe, inviò, che cosa, questa colomba, questa ionà, da lui, per vedere vero Forse diminuivano le acque sopra il volto, il, il, il muso del suolo, della Dama. Perché mandò la colomba? Non c'è scritto. Velò, a aiona, Manoach e non trovò la colomba Manoach. Primo Remez, qui abbiamo un, do, cominciano qui i primi segni messianici, con la colomba era mosse... qui abbiamo Manoach, il primo segno messianico è Manoach, che c'entra molto con Shamuel, con Shamuel, con Shamuel con il profeta Samuele perché era suo padre quindi abbiamo il primo nome che comincia a tirare diciamo una volata che vedremo adesso un'infilata di nomi gioco di parole perché chiaramente Manoach vuol dire posto non è Macomme, eh, che vuol dire anche questo luogo posto no Manoach è diverso per vedere dice forse diminuirono le acque dal suolo va bene dice non trovò la conomba questo Manoach le kaf raglad e, e per la palma, o, o, o, o per, per, per l'ala del suo piede, sarebbe insomma da metterci un piede, non trova un posto da dove appoggiarsi, ecco, ma per terra. Metashav E elaio, o Elaiv, e tornò a lui a Teva. Alla, alla Teva, quindi all'arca. Kimaim al colares, perché ancora le acque non erano sopra le bocche, sopra il volto, diciamo, diciamo volto, eh, sopra la faccia della terra. E quindi c'era ancora queste acque. Veshlach yado, estese la sua mano, vai kach, Vai a ve otam elai. Estese la sua mano e la prese essa e se la fece venire essa a lui. Elate va. Perché c'è questo racconto? Sembrerebbe... Perché questo particolare, questo rendere particolare? Lo stendere la mano prendere la colomba e entrare perché la colomba non poteva entrare da sola come aveva fatto il corvo aveva bisogno della mano perché questo ve lo spiego subito non mi chiedete perché io faccio il cane da tartufo questa frase qua questa frase qua stendere la sua mano è un gesto che richiama l'immagine eh, del tetagramma, no? vi ricordate che vi feci il disegno tridimensionale, parlammo del tetagramma, e indica come una benedizione, stende la mano per prendere, per, per fare d'appoggio questa ionà. questa ionà poi rimanda allo spirito, rimanda a tante cose che, lasciamo stare le interpretazioni, però questa frase Vaishlach Yadok Indica proprio il modo che hanno i sacerdoti per fare la Berachat. E questo è il secondo indizio, diciamo, messianico. Poi dice... Vajachel od shir shiriat yamim acharen. Attenta al terzo fortissimo, al terzo elemento, aspettò ancora sette giorni. La storia di sette giorni non ve la dico neanche perché le feste ebraiche sono sette giorni, Pasqua e sette giorni, Sukkot e eh, sette giorni, sette giorni dei, dei Mazot, questo sette nella Bibbia è, è più che simbolico, è qualcosa di estremamente reale, poi diventa un simbolo, no? E cosa succede? Ecco il terzo elemento. Noi diciamo, che sarebbe? E aggiunse di inviare la colomba dall'arca. Ma non ha senso. Qui si parla di Iosef, c'è proprio il nome suo. E chi è Iosef? Terza figura, ormai siamo arrivati ad Ama, è la figura messianica per eccellenza. No, Giuseppe è quello che noi conosciamo della, della, sempre di Genesi, capitolo 37, 37, 37 39, via fino al fine. Insomma. Figura messianica, figura della salvezza. E, e quindi potremo leggere. Ve Joseph Stupendo. E Giuseppe inviò la colomba dall'aria. Stupendo. dice ma non era Noè, ma è certo che è Noè, però Noè ha dato vita a Giuseppe, vuol dire che già nella Bibbia questo, questo gioco di parole indica che c'è una figura messianica che è in collegamento con la colomba che dopo sette giorni, quindi nella pienezza sacerdotale delle feste dei Hagim, manda la colomba direttamente perché grammaticalmente pff, sta proprio male, perché noi dovremmo tradurre aspettò ancora sette giorni e ripeté l'invio della colomba dall'arca. Vabbè, sì, sì, il signif primo significato letterale è quello, sì, però Giuseppe, noi potremmo spezzare la frase e dire e Giuseppe inviò la colomba dall'arca. E poi dice, quarto elemento, versetto 11, vatavot, Elai, Ayonah, lehet herev. Ecco, qui siamo proprio... Uh, e venne, e, e venne, e tornò a lui la colomba, sempre la colomba, tutta la simbologia della colomba, la Batcol, la vocina che parla eh, come il tubare della colomba, e questa colomba, gli occhi della colomba del cantico dei Canti, cioè Ionati, Ionatino, non vi ricordate quando dice così? C'è un libro intero sulla colonna, c'è il profeta Ionati. addirittura, c'è un libro. Le et, attenti, questo et, che è il, il battito della, della ciglia, è il tempo messianico, è il kairos dei greci. Quindi è arrivato proprio nel momento giusto, quando? Erev. La sera, il momento, il momento di arvit, di arvit, eref, arvit, veine ale zait, ed ecco che un ramoscello di olivo, attenti adesso a questa frase terrificante, taraf, l'ulivo è taraf, che vorrebbe dire reciso, tagliato, sportato, ma che anche gioco di parole sarebbe quasi un germoglio un azir, un quindi qualcosa che si lega davvero al, al, al, al, germoglio, al germoglio della casa di Davide anche qui c'è un gioco di parole, però c'è la parola taraf e non è una bella parola taraf, perché vuol dire proprio quando tu fai questa cosa su un animale Vuol dire che gli asporti qualcosa di vivo ed è una delle grandi averot che Dio condanna nei sette comandamenti noachi, proprio dati a lui, befia nella, nella sua bocca. Quindi lui aveva asportato, tagliato, ehm, scechettato potremmo dire, Vabbè, non c'è il sangue, comunque questo, questo, questo germoglio, questo, questo asportato d'olivo. E che sia il libro c'è scritto c'è scritto zait dalla sua bocca quindi quasi un presacrificio prima ve lo preannuncio del sacrificio che farà proprio Noach quando uscirà dalla teva altro elemento messianico il reciso tagliato l'immagine del moshiach vajedah e conobbe noach e qui cosa vuol dire? E conobbe, conobbe Noach chi, una conoscenza di cosa che dice che diminuirono le acque da sopra la terra? C'è qualcosa di più profondo perché quel chi callu è anche, e, e, e conobbe Noè perché conobbe. Conobbe chi, cosa, la situazione, ebbe una conoscenza personale con qualcuno del suo casato, Conobbe potrebbe rimandare a qualcosa di messianico che lui nella sua carne sta operando. Abbiamo appena detto, abbiamo parlato di Yosef, abbiamo parlato di Manoach, abbiamo parlato di una serie di personaggi di cui il sono qui dentro. Non chiedetemi perché, non lo so, nei manuali non c'è, però questi sono i nomi, è Leshemot, questi sono i nomi. E diminuirono, conobbe ecco perché? Perché? Perché? Perché? Caluamai, Merarez. E perché diminuirono, calarono le acque sulla terra. Calarono, non cessarono. Quindi questo che è avvenuto della Ionà prima, che ha reciso, che ha strappato, che ha asportato con la sua bocca, è l'ulivo è in alto, è qualcosa di messianico non c'era ancora asciutto sulla terra. Dice, dice, stava, stava, calando, stava. E infatti dice ancora, va'i e'yachel, od' sheviati a mi, mi aspettò ancora sette giorni, a, harè, a harim, qui dice, altri, altri, va'i shlach et a yonai, lasciò andare alla colombra, lo yasfa, shuv, elai, e, e, e non poté più ripetere e, e, e il ritorno a lui ancora. Cioè praticamente lei non è più tornata. E di nuovo abbiamo Iosef, che non tornò più là. Iosef non tornò più in Erezkenal. E se andate a vedere dal versetto, capitolo 37, dal versetto 23, 24, 25, 26, 27, come dicevo con qualcuno di voi l'altro giorno, per un'altra situazione, non tornò ma non ebbe l'odio nel suo cuore dei suoi fratelli perché non è scritto che furono loro no, a venderli, a vendere Giuseppe. Queste sono sempre le nostre fantasie. Se leggiamo il testo con attenzione, Josif non tornò perché fu venduto dai Madianiti agli Ismaeliti. Date che quando torna Reuven, dice hanno preso il ragazzo Sì, è vero lo volevano uccidere non l'hanno ucciso lo volevano vendere ma non l'hanno venduto beh lo vedremo quando poi faremo la parasha afferente al capitolo 37 che sarà exabrutto troncata dell'episodio di e di Tamar poi riprenderà nel capitolo 39 tutto il discorso di Potiferà, eccetera eccetera quindi rimando a Giuseppe che non torna indica che ormai è tutto a posto e lui continua la sua missione profetica e messianica in una terra che era già stata scechettata da ciò che l'uomo aveva già fatto prima. E poi, l'anno 601 della vita di Noach, il primo, mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra. Questo è l'ultimo elemento messianico. Il primo giorno del primo mese, il mese è il mese di Arviv, di, Aviv, di Arviv, è il mese di Nisan, ecco perché poi cambia nome: Nisan, è il mese che poi inizierà con la Pasqua. ecco. E dice Vaiheb, Behad, Sheshet Meot, Shanah, Berishon, nel primo, dice Behad, Lechodesh, Harbu Amain, Ayasar Noach, tolse Noach, siamo sempre alla fine del versetto 13, et amik se ateva, la copertura della teva. In sinagoga si toglie la copertura della teva, eh? teva, c'è una copertura sopra sulla quale metti il Sefer e poi comincia a leggere. Baiare e vide, in me, harbu, ed ecco, si prosciugarono di nuovo le facce, i volti, le labbra dell'Adama del suolo. E poi dice, e qua ci fermiamo, versetto 14, nel secondo mese, il 27 del mese, tutta la terra fu asciutta. Bachodesh, Ashne, Besheviat. E ci fermiamo al versetto 14. È un testo messianico fortissimo. Rileggiamolo, rimeditamolo. Non mi chiedete per capirci, sono tutti questi remezim messianici, però qui abbiamo buttato veramente il seme per tutto ciò che verrà successivamente. Vi saluto e vi ringrazio e ci vedremo alla prossima puntata con il commento a Beresheet.